Vediamo un esempio di applicazione del principio di sovrapposizione degli effetti per la determinazione della forza elettrostatica su un sistema di particelle cariche nel vuoto. Consideriamo una configurazione semplice con più di due particelle. Per semplicità appunto, consideriamo il caso di tre particelle. Consideriamo una particella Q1 carica positivamente. Consideriamo un'altra particella Q2 anch'essa carica positivamente e consideriamo una terza particella Q3 invece carica negativamente. Vogliamo determinare la forza elettrostatica che agisce sulla particella Q1 causata dalla presenza delle particelle Q2 e Q3. Il principio di sovrapposizione degli effetti, l'applicabilità di questo principio, ci consente di studiare separatamente l'effetto dovuto alla particella Q2 e quello dovuto alla particella Q3. Iniziamo intanto con lo scegliere un sistema di riferimento di assi cartesiani. Possiamo sempre decidere per semplicità di analisi di far coincidere uno degli assi del nostro sistema di riferimento, ad esempio l'asse X, lungo la retta congiungente due delle particelle, in questo caso la, la Q1 e la Q2. Ovviamente l'asse delle Y lo facciamo coincidere verticale con l'origine eh, eh, risultante del nostro sistema di assi cartesiani coincidente con la particella Comuno. studiamo separatamente gli effetti delle, delle due cariche però prima eh, vediamone in termini eh, in anticipo diciamo il percorso che vorremmo fare il, eh, il nostro Quindi anticipiamo la nostra soluzione qualitativamente, intanto vedendo l'effetto della particella Q2 sulla particella Q1 sono entrambe cariche positivamente, quindi la forza elettrostatica su Q1 dovuta a Q2 sarà una forza eh, di tipo repulsivo, quindi diretta in questa quindi la f1,2 sarà diretta eh, nella direzione appunto di repulsione dalla particella q2, quindi nella direzione negativa dell'asse x per la scelta che abbiamo fatto. Per quanto riguarda la particella q3, se andiamo a indicare la retta di azione, la forza che si, si troverà sulla retta congiungente le due particelle, quello che troveremo in questo caso sarà una forza invece di tipo attrattivo, perché le, le particelle hanno cariche opposte come segni, quindi sarà diretta da Q1 verso Q3, quindi sarà la F 1,3 la risultante dell'azione di entrambe le particelle la troveremo appunto come risultante eh, dei due vettori eh, rappresentativi delle, forze, delle singole forze elettrostatiche, quindi possiamo applicare il principio, il metodo del parallelogramma, il metodo punta coda, come lo volete chiamare, e quindi disegno i, diciamo, i vettori eh, paralleli a quelli dati per determinare il, il vertice del parallelogramma sul cui lato opposto potrò tracciare la risultante F1 complessivamente eh, agente sulla particella Q1 eh, determinata dalla presenza delle particelle Q2 e Q3. Adesso andiamo... A, eh, analiticamente a trovarne le espressioni di queste grandezze intanto definiamo i dati del nostro problema ovviamente dobbiamo conoscere i dati del nostro problema sarà la conoscenza del valore della carica delle particelle Q1, Q2 e Q3 dove Q1 e Q2 saranno valori positivi e Q3 valori negativi. Ovviamente stiamo parlando di cariche elettriche, quindi sono valori espressi in Coulomb. Altri dati necessari per poter risolvere il problema sono dati geometrici, in particolare ci serve sapere le distanze fra le particelle, quindi questa sia la R1, la distanza fra la particella Q1 e la particella Q2, e poi sia R2, la distanza fra la particella Q1 e la particella Q3. Quindi tra i dati ancora dobbiamo conoscere R1 ed R2, le due distanze, quindi ovviamente unità di misura sono metri. Un, un altro dato di tipo geometrico che eh, sarà necessario per eh, completare la nostra analisi è la conoscenza del, di questo angolo, formato fra la direzione q1 q2 quindi l'asse delle x è la, la direzione q1 q3 e chiamiamo questo angolo ad esempio delta quindi tra i dati inseriamo anche delta che potrà essere espresso o in gradi eh, sessagesimali oppure ad esempio in radianti la cosa è indifferente una volta che Settiamo correttamente eh, il nostro strumento di calcolo per i calcoli eh, trigonometrici. Allora, determiniamo le singole, eh, i singoli effetti, analizziamoli una alla volta, quindi fatto il quadro generale, isoliamo le nostre prime due particelle Q1. Q2. abbiamo detto che la distanza fra le due è R1, quindi la forza di la forza elettrostatica, abbiamo detto, di tipo repulsivo tra particelle avente la stessa carica, la F1,2 sarà semplicemente data dall'applicazione della legge di Coulomb il cui, il cui modulo della forza, abbiamo detto, siamo nel vuoto quindi sarà 1 fratto 4 pi greco y0 vi ricordo y0 è la costante dielettrica del vuoto moltiplicata il valore delle cariche q1 e q2 diviso la distanza fra le due cariche elevate al quadrato, quindi R1 al quadrato. Poi ci serve un versore che indichi la direzione. Come versore, data la scelta che abbiamo fatto di eh, posizionare le, le cariche Q1 e Q2 lungo l'asse delle X, scegliamo come versore quello dell'asse delle X, quindi un, un vettore di lunghezza unitaria che sull'asse dell'X solitamente viene indicato con la lettera I minuscola orientato nel verso positivo crescente della, della X. Quindi, ripeto, I è il versore dell'asse dell'X quindi un vettore di lunghezza unitaria la f12 sarà quindi avrà direzione quella dell'asse delle x quindi utilizzerò il versore i però avendo direzione cioè verso opposto a quello del versore i essendo diretto verso eh, la parte negativa dell'asse delle X dovrò metterci un segno meno davanti al, al, al calcolo della forza elettrostatica. Quindi l'opposizione, questa opposizione tra le direzioni del del vettore della forza elettrostatica e del versore dell'asse è quello che determina questo segno o meno davanti al calcolo della forza elettrostatica. Non, non stiamo sostituendo valori numerici, ma in questo modo avremo trovato la F1,2. Adesso occupiamoci dell'altra l'altra coppia abbiamo sempre la carica q1 positiva e poi abbiamo detto che la carica q3 circa in questa direzione questo erano gli assi x e y quindi la direzione la congiungente I2 è questa, la distanza, abbiamo detto che è la R2, come lunghezza, poi abbiamo detto che l'angolo formato con l'asse dell'X sia l'angolo delta, e sappiamo che la forza elettrostatica sarà... Di tipo attrattivo, quindi questa sarà la nostra F13 diretta lungo quella congiungente. Adesso la, eh, la F13, noi la determiniamo sempre con l'espressione eh, della, della legge di Coulomb. La F13 conviene scomporla adesso nelle due componenti lungo l'asse delle x e lungo l'asse delle y in modo da trovare le due componenti di questo vettore che ci consentirà di fare poi eh, facilmente l'operazione di, di somma vettoriale al termine per ricavare la eh, risultante che stiamo cercando per vedere le operazioni che andrò a fare, eh, come dire, ingrandisco questa questa rappresentazione geometrica, quindi ho la F1,3 forma l'angolo delta con l'asse delle X, quello che vado a determinare sono le due componenti sull'asse delle, delle X e sull'asse delle Y. Quindi andrò a trovare le, le proiezioni. Quindi questa sarà la F13X, proiezione della F13 sull'asse delle X, quindi componente sull'asse X della F13, e poi consideriamo l'altra proiezione sull'asse dell'Y. Y, e questa sarà la F13Y. E queste sono le due componenti che andrò a ricavare. Per prima cosa però applichiamo la legge di Coulomb in generale, quindi la f 1 3 sarà uguale a 1 fratto 4 pi greco epsilon 0, in questo caso il prodotto Q1Q3, diviso la distanza tra le due particelle R2 al quadrato per il versore della direzione. Abbiamo già detto nella, in precedenza che il versore lungo una direzione eh, generica, è quello che io ricavo se, se considero il, un, ve, un vettore avente la lunghezza modulo pari alla lunghezza, quindi in questo caso R2, cioè, ripeto, un, eh, considero il vettore R2 come quel vettore che ha direzione sulla congiungente Q1 q3 modulo uguale alla distanza r2 è verso da, diretto nella direzione della forza, quindi in questo caso da q1 verso q3, questo è un vettore di lunghezza r2, per ottenere il versore lungo quella direzione non devo fare altro che dividere per r2 in modo tale che questo rapporto mi dia un vettore, lungo la direzione, la direttrice Q1, Q3 di lunghezza unitaria e questa è l'espressione eh, generica non generica, intendo dire l'espressione generale che mi fornisce la legge di Coulomb per determinare le due componenti sull'asse sull delle x e sull'asse delle y che mi aiutano a fare il calcolo poi della, ris della risultante non faccio altro qua che applicare il teorema di Pitagora a questo rettangolo e quindi la, la componente F13X sull'asse delle X non è altro che uno dei cateti del triangolo rettangolo noi ne conosciamo l'ipotenusa e quest'angolo acuto quindi la, la F13X dall'applicazione eh, del teorema di Pitagora non sarà altro che il modulo di f1,3 che è l'ipotenusa moltiplicato per il coseno dell'angolo acuto adiacente che è delta, quindi per il coseno di delta, mentre invece l'altra componente la f1,3y che non è altro che l'altro cateto. Eh, quello verticale in questo caso sarà f13y sarà uguale sempre al modulo di f13 trovata sopra in questo caso per il seno dell'angolo acuto opposto quindi per il seno di delta quello che abbiamo scritto qua per, due, per le due componenti sono i moduli dobbiamo ancora completare con l'indicazione della direzione adesso le due componenti si trovano sull'asse x e sull'asse y quindi utilizziamo i versori di questi due assi abbiamo detto sull'asse x il versore è i diretto in, que eh, in questo caso la componente è nella direzione positiva dell'asse x quindi il segno complessivo della componente f13x è positivo la F13y è anch'essa diretta nella direzione positiva dell'asse Y e in questo caso la, eh, il versore sull'asse dell'Y, cioè, cioè il vettore di lunghezza unitaria sulla direzione dell'asse Y, di solito viene indicato con la lettera J, sempre minuscola, e quindi queste sono le due componenti. Quindi a questo punto possiamo calcolare la risultante, mettiamo insieme i pezzi. Abbiamo detto che la f1,2 è tutta sull'asse delle x, quindi la risultante che stiamo eh, cercando, cioè la, abbiamo chiamata la f1, la forza elettrostatica complessiva che agisce sulla particella Q1 sarà data dalla somma delle componenti sull'asse X dei, delle due forze elettrostatiche parziali e avrà componente sull'asse delle Y anch'essa somma delle componenti sull'asse Y delle due forze elettrostatiche parziali. Quindi, ricapitolando, la F1 avrà una componente F1X sulla direzione dell'asse X, quindi che utilizza il versore I, più una componente F1Y diretta nella direzione dell'asse Y, quindi Avremo come componente sull'asse X la somma delle componenti sull'asse X delle due forze elettrostatiche. Quindi avremo la F12 che è tutta sull'asse X più la F13X che è anch'essa sull'asse delle X più Sull'asse dell'y y abbiamo solo la componente del seconda, della seconda forza elettrostatica, quindi avremo più la f1, 3, y diretta secondo l'asse y, quindi conversore j. Andiamo avanti, quindi non avremo altro che f1, la somma dei moduli delle due componenti sull'asse x. più l'unica componente sull'asse y quindi se vogliamo ancora rifarci ai valori calcolati con la legge di Coulomb per i due contributi alla forza elettrostatica avremo la F12 più la F1,3 coseno di delta e ho la componente sull'asse delle x più la F1,3 seno di delta sull'asse delle y e quindi quello che ho determinato non sarà altro che ciò che avevamo indicato all'inizio quindi la risultante la F1 che abbiamo calcolato l'abbiamo calcolata come eh, sovrapposizione delle due forze elettrostatiche F1,2 e F1,3 scomposte nelle componenti lungo l'asse X e lungo l'asse Y